Eurobasket 2017. Svede e Mozgov fanno grande la Russia, Grecia ribaltata. È semifinale. Eurobasket 2017. Svede e Mozgov fanno grande la Russia, Grecia battuta. È semifinale. Non sarà stata bellissima qualitativamente come Lituania-Slovenia, ma in quanto ad emozioni Russia-Grecia non è stata assolutamente da meno. La spunta, dopo una clamorosa rimonta, la Russia di Alex Schwede e Timo Modvov, che trascinano i suoi semifinali ribaltando uno svantaggio che ha toccato anche i 13 punti a metà secondo quarto. La Grecia ha il demerito di non aver chiuso anzitempo la sfida, i russi il merito di crederci ed aggrapparsi alle giocate del suo maggior talento, che mette a referto 26 punti gran parte dei quali nella ripresa, e trascina Bazarevic e dei suoi in semifinale. Non bastano agli ellenici 25 di un clamoroso Calatese, ultimo a mollare. Calatese e Isloukas in cabina di regia per Missas, che completa il quintetto a sua disposizione con Papa Nicolò, Printezis e Papa Giannis. Sved ad inventare per la Russia, con Kvostov e Kulagina a completare il reparto esterni, Vorontsevich e Modgov sotto le plance. Avvio di gara equilibrato, giocato su ritmi discretamente elevati da ambo le parti. La Russia prova a cavalcare la fisicità di Mozov, devastante sotto le plance e a rimbalzo, sei personali, ma la Grecia risponde con presenza di spirito e di esecuzione, che valgono i quattro punti di Diprintensis e Kalates che fissano il punteggio sul 13 pari. Vedo prova a mettersi il ritmo ma stenta ad entrare in partita, forza e litiga con i ferri, condizionando di conseguenza la squadra russa che sembra giocare meglio ma si piace fin troppo. Sono il cinismo e l'essenzialità del gioco ellenico invece a farsi preferire nella seconda metà di frazione, Borosis, Papa Nicolaou ed ancora Printezzi s'allungano, 10-12 da 2, la Russia va in confusione e la squadra di Missa schiude avanti di 7 all'intervallo, 24-17. Lo schiaffo ricevuto a fine primo quarto sembra svegliare la Russia, la quale si affida a Svedo per provare a risalire la china, prima con l'assist per la tripla di Fridson, poi con l'arresto e tiro centrale il fromboliere russo di questo Eurobasket scuote i suoi. E però un fuoco di paglia che si spegne presto. calates abusa del play russo difensivamente, gli stampa una tripla in volto e, nell'azione successiva, gli ruba palla prima di appoggiare al vetro il suo decimo punto personale ed il più 9 greco, 31-22. La Russia perde la bussola oltre all'entusiasmo ed all'energia. Le palle perse si susseguono a ripetizione e prima Printex poi Islo Ucas allunga nel parziale fino al più 13 e dal nuovo timeout di Bazarevic. La sospensione dai dividendi sperati e, con pazienza e ritrovata lucidità la Russia ritrova un minimo di circolazione palla e di efficacia, Modgov e Frison cuciono lo strappo fino al meno 6, ma sprecano un paio di occasioni per accorciare ancora di più il margine. La Grecia tuttavia non ne approfitta e, alla pausa lunga? Il vantaggio ellenico è solo di sei lunghezze grazie alla tripla di Kulagin, che premia paradossalmente una Russia che prende due cazzotti in pieno volto e Barcolla ma ha il merito di non mollare. I canestri di Schwede, da tre, e di Modvov, sembrano poter far cambiare la musica alla gara, ma sono le due triple consecutive di Printezis a confermare la leadership greca. E' la difesa il segreto del vantaggio acquisito dagli ellenici, con Calates che silenziosamente continua a limitare la produzione offensiva di Schwede, per quanto possibile. La conseguenza principale della buona difesa è la transizione, che unita all'energia accumulata, consente a Baurosis e soci di allungare nuovamente fino alla doppia cifra di vantaggio, 47-36%. Bazarevich cambia volto alla sua Russia abbassando il quintetto e la mossa paga Dazio tre folate di talento puro di Schwede, tripla e gioco da tre punti ed assist per la tripla di Vorontsevich, per tornare sotto di 4 e chiudere un parziale di 9-2. La Grecia di contro perde improvvisamente le sue certezze nelle due metà campo e stranamente si disunisce, nonostante i liberi di Papa Nicolao, subisce la rimonta firmata ancora da Schwede, che con quattro punti di fila pareggia 51 prima del canestro di Bowrosis sulla sirena. L'ultimo quarto si apre però così come si era chiuso l'ultimo, ovvero con Schwede in pieno controllo. Adesso sì, della gara, mentalmente e tecnicamente, l'esterno russo attacca a piacimento l'aggressività di Calatese e Sloukas, i ruoli si invertono rispetto al primo tempo e, con quattro punti di fila, porta avanti i suoi D2. E Kalates, sorprendentemente dopo un paio di errori gravi. A caricarsi la squadra sulle spalle, due giochi da tre punti di fila tengono a galla gli ellenici, che non pagano particolarmente dazio da una situazione estremamente negativa. L'inerzia tuttavia cambia e grazie a Frizzone e Schwede la Russia allunga fino al più 6, 65 59 la Grecia prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma la lucidità russa si fa preferire nel finale, Modgov schiaccia indisturbato, gli ellenici litigano con i ferri d'Istanbul, di soprattutto dalla Lunetta, ma vengono graziati ripetutamente dagli esterni russi. Calates è l'ultimo ad alzare bandiera bianca, ma i suoi sforzi sono vani. I troppi errori greci vanificano i tentativi di rimonta, il canestro di Kvostov e di Liberi di Frison chiudono la contesa e mandano la Russia in semifinale.